Io ho 80 anni, 81, voi avete già fatto i, i conti. Eh? Io sono ancora qui perché è, è mia convinzione che tutte le battaglie che ho fatto e che non mi sono mai arrestata perché è venuta la liberazione, però dopo la mia battaglia più grande è incominciata. Perché sono convinta che anche le, le vittorie avute non sono mai eterne, possono sempre, possono sempre essere cambiate. Noi abbiamo avuto la fortuna, e i giovani in particolar modo, che sono 60 anni che l'Italia non è più in guerra. Abbiamo avuto delle partecipazioni però direttamente no. Io penso che questo sia dovuto anche a quel briciolo di attività che, che ci ho messo anch'io assieme a tutti gli altri e assieme a tutte le donne che hanno gli stessi miei sentimenti. Questo ci tengo proprio a precisarlo.